salve cari amiche ed amici qui vostri vostro in faccio questo video di mattina presto cosa un po inusuale ultimamente per parlarvi di alcuni temi sarà un video un video un po rilassato oggi 20 novembre che tempo come vola c è passato già un anno per colpa di questo virus tutti i giorni sono uguali tutte le settimane uguali tutti i mesi uguali <coughs> frutta secca e io continuo a vedere come invece di migliorare la situazione banana peggiora scusate l'illuminazione si verrà se si vedrà da schifo ma io vedo mandorla che la gente si sta esasperando, sta perdendo il contegno e si può anche capire, ma perché andare tanto in queste feste clandestine? Che sai che puoi mettere a rischio i tuoi parenti, i tuoi familiari e i tuoi vicini. Poi, questo di dire: ah, ma io non ho ancora l'età per essere a rischio. Io ho conosciuto una persona che diceva: no, ma il rischio, si è dai 65 anni, in poi, io, ho solo 63. Come se il Covid-19 ti chiedesse documenti prima di infettarti, perché se no perde tempo. Ha compiuto i 65 anni. Non mi mancano due giorni, signor Covid. Ah va bene, stia tranquillo. Ritorniamo fra due giorni. Però è così che ragiona la gente, così che gli funziona il cervello. Io sono un orridito non soltanto di fronte alla stupidità di molte persone, di tutte le età, non solamente giovani, ma di fronte alla stupidità di molte persone nel mondo, non solo in Italia. E fra queste persone, sovente purtroppo ci stanno di mezzo anche i politici e il personale sanitario, che addirittura sono anti-quarantena e anti-mascherina, medici e paramedici. Scienziati, siamo al colmo. Poi però cambiano d'idea ogni volta che si ammalano e stanno sul punto di morte. Faccio la SRM della frutta secca, solo che non ho un microfono vicino a me. Mi sto filmando con il mio vecchio Nokia Asha 302. Quanto mi mancano gli hangout di mario circello quanto mi mancano peccato che non si vede più mi ricordo le nottate che facevo ah, ah, ah. sembra ieri col cellulare prima col mio vecchio cellulare samsung galaxy io 53 60 e poi col cellulare Motorola Moto X seconda generazione che arrivava a avere il 20% della batteria e si riscaldava per seguirlo, e poi puff. E niente siccome, siccome ho fatto molte premier mi sembra che ne ho sempre sette più o meno che escono fino al 24 dicembre infatti ho fatto una premier augurandovi buon natale e una che non sapevo dove mettere quindi una il 20 di il, una settimana prima. E poi eh, il 24 proprio esce per la vigilia di Natale la mattina alle 10. Che io credo che nessuno, nessuno il 24 dicembre stia a guardare video alle 10 del mattino. Però non sapevo dove metterla. E allora questa premier che uscirà come premier, non so dove metterla una settimana dopo no perché ci sarà la premiere di buon anno nuovo la vigilia dell'anno nuovo perché io ormai ho visto che a caricare molti video la settimana un video si becca molte visualizzazioni molte visualizzazioni e gli altri video non si beccano nulla io una settimana ho caricato video o quattro perché era venuta erano venute le prime restrizioni e io lo stesso dove andare a pagare servizi in farmacia andavo a piedi per il quartiere se voi vedete la trovate sono video che durano poco 5 minuti 4 minuti Ebbene, hanno 100, 200, 300 visualizzazioni, ma fate in più di otto mesi. Allora ho visto che non mi conviene caricare più di un video a settimana, devo dare tempo al pubblico di guardarli e a volte faccio molte visualizzazioni. voglio fare questa premia larga perché ho visto che se faccio premier di 5 minuti o meno di 5 minuti mi rovina la media non riesco a capire perché si vede che se faccio premier anche di mezz'ora che mi costa un botto editarle e caricarle in youtube di tempo soprattutto la gente schippa il video allora c'è più visualizzazioni più tempo di visualizzazioni in video larghi. anche se sono sempre per esempio carico 15 minuti vedono 3 4 minuti carico mezz'ora vedono 10 minuti invece se carico eh, 8 minuti 5 minuti 2 minuti e 53 dice che si rovina la media Statistica, non so perché. Comunque, l'alta risoluzione influisce poco o nulla sui miei video. Se li carico anche di 4K, che diventano pesantissimi e difficili da caricare, riguardano come se li caricassi il 960x720. Comunque, ho visto che YouTube non penalizza i video nei quali si parla di Covid-19 come falsamente qualcuno metteva in circolazione. Adesso non so se li monetizzeranno perché, per esempio, nei video dove io ho parlato dell'impatto tragico degli attentati nelle città europee e non solo in Europa, come nell'attentato a Charlie Hebdo, YouTube non mi penalizzato, non mi censurato. Ma eh, visto che è un argomento sensibile, quando ci avevo le monetizzazioni, mi ha tolto in quel video la possibilità di monetizzare e, e non so se di qualche altra cosa. Ma a me sta bene, perché non è che faccio dei video unicamente per monetizzare. No, vabbè, scherzi a parte. Io faccio dei video per comunicare anche quello che penso. Quindi se voglio dire cose del covid, è perché veramente si vedono cose allarmanti. Gente che va con la mascherina sotto il naso, che magari il virus, come dice qualcuno, gli va nella mascherina, poi gli striscia dentro il naso. Fa prima metterselo nel naso con le mani, a dire, me starnuti nel naso. Poi va in giro, distanziamento sociale: è tutto, gente senza mascherina o con la mascherina che gli appende, che dipende da un orecchio perché magari si è distratta, non sa che gli è caduta da una parte gli si è sganciata. Ma anche se stai a distanza di sicurezza, questi virus sono la milionesima parte di un millimetro, piccoli quindi in un millimetro. Ci stanno un milione in fila pensa come sono leggeri pensa che tu prendi una mollica ci soffi ecco è andata lì da qua pensa se qua c'è un coronavirus di una milionesima parte di un millimetro ci soffi va a un metro e mezzo di distanza dove c'è il cellulare allora, penso uno starnuto pieno di sputi Ciu! con il vento a tuo a, a tuo favore. Beh, io riuscirei a starnutire. Gli sputi arrivano a due metri e mezzo di distanza, ma il, le micro gocce, le nanogocce, piccole una milionesima parte di millimetro della mia saliva che contengono il coronavirus, arriverebbero a tre metri di distanza. Soprattutto perché. Quando c'è il colpo di frusta nella nuca che uno starnutisce con il naso e bocca, fa così, quindi starnutisce già dall'alto e le, le particole fanno questa traiettoria. Se c'è il, il vento contro, mandi dietro, non puoi essere, poi il vento va a, a mulinello, non puoi essere consapevole e controllare la direzione del tuo starnuto. E quindi io vedo di gente che scatarra per terra e si soffia il naso fa Puh! cozze verdi pure d'estate si può essere influenzati figuriamoci d'inverno adesso e vedo gente scostumata che si mette le dita nel naso dopo aver toccato i banconi delle farmacie dei supermercati senza usare la mucchina o il gel di alcol e si parlano hanno il naso bagnato cioè eh, ancora si abbracciano scatarrano scorreggiano e anche se stai a distanza di sicurezza ma sai che aerosol stai facendo ogni volta che Ciu! proprio influenzato raffreddato stare in mezzo alla piazza e tutto intorno ci sono persone c'è un vento che spazza le foglie quindi la mascherina sempre certo fa poco e nulla ci occorrerebbe quella chirurgica ma sai qualcosa è sempre meglio di nulla io non mi stancherò di ripeterlo ecco perché quelli di youtube che sono considerati nei confronti di quelli che fanno vera informazione scientifica come il sottoscritto che da anni cerco di allentare circa come fa bill gates d'altra parte ma lui con più successo circa i rischi di una possibile pandemia guardatevi i video nei quali io allerto circa il pericolo in europa dello sbarco dell'Ebola. youtube mette una fascia sotto i miei video per maggiori informazioni sul covid di 19 fare qui clic qui perché capisce che io Fornisco delle informazioni complementari, che non saranno scientifiche, ma che aiutano la gente ad orientarsi. Capito? E voi mi dovete credere. Lavatevi le mani anche dopo che toccate la mascherina. Mi raccomando, dossate la mascherina sempre. Se potete un visore di plastica o gli occhiali perché vi può entrare lo sternuto nell'occhio e poi non toccatevi, ecco, con lo, lo, lo schermo eh, non vi portate le mani in faccia, negli occhi, a grattarvi gli occhi e poi ecco questa, vabbè che si vuole fare colazione nei bar, a volte si ha la necessità di mangiare fuori, ma se potete, non me ne vogliono quelli eh, che hanno i servizi, i bar, i servizi di ristorazione, ma è logico che prima o poi eh, bisognerà scegliere tra la salute e la comodità di mangiare fuori casa portatevi qualcosa al cartoccio fate come panata che si portava in termos con la pasta la panata perché lui era panata allora e eh, eh, se non mangiava la panata panata invece di mangiare in integratori dietetici e lui si portava il cibo da casa intanto qua starà scorrendo la chat della pelle io non so se potrò essere presente perché di solito dalle 8 alle 10 del mattino o dormo o e non è vero vado per commissioni soprattutto a prendere prodotti di farmacia quindi se mi trovate in giro mi trovate solo per cose indispensabili se no non esco di casa volete vedermi fuori casa io dico cose così come mi viene volete vedermi fuori casa poi magari dovrei mettere un time lapse per indicare alle persone di quali argomenti parlo però chi mi segue guarda tutto il video quindi, eh, non so se poi metterò il contenuto lo suddividerò in tempo perché eh, voglio vedere di che cosa parlo poi guardando il video di nuovo, cercate nel mio canale. Spesa avete visto che nella pagina principale, ma anche in tutte le altre. C'è una specie di lente di ingrandimento con scritto Searce. Bene, la parola searce che adesso non mi ricordo, non mi so come si pronuncia. In inglese significa cerca perché molti mi chiedono sempre già come faccio a cercare Scrivete lì nel cellulare o nel computer spesa e poi anche mettete coronavirus che ho fatto dei video gli ultimi uscendo di casa quali e eh, no, non mi ricordo il titolo viene non mi soviene il titolo soviene che bello che... allora mi raccomando non fate come tutti quegli stolti che escono di casa senza mascherina non rispettano il distanziamento sociale se hanno dei sintomi non vanno dal medico Addirittura in casa, se uno ha molta frequentazione fuori, tutti gli integranti della famiglia devono portare la mascherina e rispettare la distanza di sicurezza. Almeno per 15 giorni, cioè eh, vai a fare la spesa, c'è stata una mucchiata nel mercato, tu hai preso tutti i miei... gli accorgimenti possibili preventivi, però... Eh, ti prendi ti può prendere il coronavirus o lo puoi portare nei vestiti nella mascherina stessa togliiti la mascherina lavala se lavabile se no scartala eh, lavati le mani bisognerebbe andare anche in inverno per quello che fino a che non si ritorna per così dire alla normalità se ci sarà una normalità anche il nostro modo di vestire cambierà vestiremo tutti come in star trek che portavano una tuta da ginnastica, compratevi tutte da ginnastica o vestiti di arti marziali come io adesso, di Kung Fu. Non dico wushu perché suona strano, ma e guardatevi i miei video, arti marziali, ninjutsu, kung fu che ho fatto. Cercatelo nel canale Arti Marziali e poi ne troverete tanti. Ma se vi vestite con una tutina, ogni volta che c'è stato un assemblamento importante di persone nelle quali siete stati, per esempio il supermercato, che è un luogo chiuso dove comunque ci sono tante persone, voi entrate in casa, vi pulite, le, vi disinfettate le scarpe, togliete i vestiti, lavate la mascherina avete letto per esempio le opere di boccaccio sapete che boccaccio che ha vissuto proprio nel periodo se non mi sbaglio di una peste e eh, di un grande contagio lui ogni volta che tornava a casa bruciava i vestiti durante la peste nera quando uno ritornava a casa fuori mi sembra si spogliava proprio rimaneva nudo come mamma lo aveva fatto e bruciava tutti i vestiti Quindi, i poveri non potevano farlo a meno di non rimanere nudi ma chi aveva dei soldi bruciava ogni giorno i vestiti noi che abbiamo i disinfettanti ogni giorno possiamo per quello comprato delle tute leggere leggiadre, delle tute da ginnastica magari anche in materiale acrilico che, che sopportino alte temperature o anche di cotone che siano dei colori chiari in modo che sopportino l'acqua calda e i detergenti forti in modo che se voi avete due o tre o quattro tutte oltre a magari una soluzione disinfettante sopra se il caso la, la mettete in lavatrice quindi è sempre una tuta pronta siete andati al mercato in lavatrice la tuta siete andati in farmacia in lavatrice la tuta e poi a lavare le mascherine usare una scartabile sotto una lavabile sopra o viceversa non so come funzioni io uso solo una lavabile e lo schermo protettore che qualcosa dovrebbe fare soprattutto evita a uno stesso di danneggiarsi mettendo le mani nel volto Ma per favore, per favore, per il bene vostro e di tutti noi, soprattutto dei vostri anziani, dei vostri vecchi, dei vostri genitori, dei vostri vicini di casa. Ma guardate che c'è anche gente che muore a 39 anni, come un negazionista nordamericano che diceva: sì, va bene, questo COVID-19 esiste, ma non è così tanto grave. Indossatevi la mascherina, lavatevi le mani, cambiatevi di vestiti anche per l'igiene, ma soprattutto non andate in feste clandestine. Non andate Ah, che fretta c'è di andare a prendere l'aperitivo voglio dire senza l'aperitivo non si può gente che non ha mai preso l'aperitivo che va a prendere l'aperitivo e soprattutto gente che non passeggiava mai che era tutto casa chiesa adesso vuole stare sempre fuori casa i cosiddetti trasgressivi non puoi fare qualcosa la, la, la devi fare prima gli dicevano tutti Esci di casa, esci di casa e non volevano uscire di casa. Adesso che tutto il mondo gli dice "Rimane in casa", vogliono... Io conosco gente che da Casal Palocco non usciva mai. Adesso non solo vogliono andare a Ostia Lido, addirittura vogliono andare e neanche alle terrazze che stanno a Casal Palocco, ma addirittura vogliono andare a Roma o vogliono andare fuori porta, vogliono andare fuori dal comune eh, di quello che facevano di solito. E vogliono andare in un'altra città e si fanno multare arrestare poi si prendono il covid-19 magari e quando stanno detenuti e vabbè e... comunque adesso chiudo questo video perché verrà pesante tanto sto dicendo delle cose che basta ho detto in altri video ma era giusto per approfittare questo tempo libero che avevo e questa colazione del sabato mattina tanto sono disoccupato sto tutti i giorni in casa allora mi raccomando io soprattutto voglio sapere non soltanto la vostra opinione nella chat della premier ma soprattutto quando questa premier sarà finita che youtube la finisce di editare e poi la presenta come un video qualunque mi raccomando come dice eh, giuseppe flaco montefiore sotto il video che saluto ciao Sotto questo video che diventerà video questa premier, lasciate i vostri commentari come avete già fatto in altri video in questione riguardanti il Covid-19 e condividiate questo video, questa premier affinché anche altri possano commentare al riguardo di cosa ne pensano di tutto quello che sta succedendo nel nostro paese. Se è giusto la quarantena, le misure cautelari eh, di sicurezza. Gli arresti domiciliari cioè la quarantena io adesso il vostro santen chan vi saluta perché il cellulare questo è incandescente ecco vi eravate chiesti che cos'è il nokia Asia 302 e quel cellulare che appare nello specchio non so quanti di voi l'abbiano mai avuto siccome è un cellulare progettato nel 2011 e che io ho regalato a mia madre nel 2013 e tecnologia vecchia non posso fare il live streaming perché non c'è neanche il sistema operativo android allora vi lascio niente questo è tutto chissà quando uscirà questa premiere probabilmente fra qualche settimana adesso stiamo al sabato 20 novembre 2020 non voglio accavallare le premiere una sull'altra la distanzierò a quattro giorni dalla prossima che uscirà. Vi ringrazio di tutto e arrivederci. Ciao, ciao. Tanto questa live durerà così tanto che probabilmente gli dovrò dare un formato inferiore a quello abituale, che è di 960 x 720. Qualche live corta l'ho fatta in un in full HD 1K oppure in 4K, ma ogni volta ci ho messo, ci ho impiegato. Addirittura 6 o 8 ore a caricare poi il video su YouTube dopo due o tre ore di edizione, e io ho visto che caricare a 4K o a Full HD non gli apporta più spettatori alla mia premier, soprattutto perché poi sono premier corte. Perché altrimenti, eh, se io gli dessi a una premier di 30-40 o minuti il formato 4K, il mio computer ci metterebbe. 8 ore a, ed a editarla perché è un computer del 2010 di due nuclei reali, due al core duo e poi a caricare su YouTube con la connessione che ho io, una 4K magari di highest definition, cioè più che high, ci metterebbe 12 ore e poi non mi aumenterebbero per nulla le visualizzazioni magari chi mi, la maggior parte delle persone che mi seguono mi seguono dal cellulare e hanno un cellulare di gamma media che magari hanno un quarto di hd di schermo e quindi chi mi segue non mi segue neanche in full hd o in hd ma in un quarto di hd perché a prescindere dal fatto che molti cellulari di gamma bassa e media oggigiorno abbiano quasi 6 pollici e mezzo di schermo molti hanno una risoluzione di 1280 per 720 cioè hd oppure della metà 800 per non so quanto per 960 allora vi saluto non voglio più dilungarmi ciao ciao adesso vado a praticare per ciccio fa che ho finito colazione ciao e mi raccomando guardate i video consigliati che vi consiglio qua in alto che saranno sempre sul covid 19 e poi le schede a fine riproduzione video e poi cercate nel mio canale se volete guardarmi passeggiare per la città spesa covid 19 già vi ho spiegato come fare E un saluto a tutti soprattutto a quelli che mi seguono nelle live di flaco e di costantino ciao perché non mi sono fatto la lista dei nomi da salutare perché questo video è venuto troppo lungo e poi a tutti i miei amici e amiche che mi seguono che non parlano in italiano hello to all of you ciao ciao